Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Noi siamo Rossella e Alberto, anche Alberto oggi è qui con noi per fare la nostra lettura angelica. Ciao Alberto! Buon pomeriggio! Allora faremo una lettura angelica speciale che partirà da oggi che è tre, lunedì 13 eh, giugno 2022 al lunedì 27, ok? 27 giugno eh, 2022. Perché? Perché lunedì 20 abbiamo intenzione di fare la diretta, la diretta dove avrete la possibilità di, eh, di fare le vostre domande, va bene? Quindi vi chiedo per piacere di chiamare di scrivere su whatsapp a questo numero di porre le vostre domande si accettano massimo dalle 5 alle 10 domande quindi superato questo numero non, non possiamo accettare più persone va bene eh, e poi magari durante la diretta potremmo rispondere eventualmente a qualcuno che ci fa la domanda eh, sul momento vediamo un po però vi chiederei per piacere in anticipo perché magari poi non faremo in tempo di mandarci le vostre domande su whatsapp bene ora possiamo iniziare faremo tre gruppi gruppo a gruppo b e, e gruppo c come già eravate abituati va bene eh, però per ogni gruppo ci saranno quattro carte quindi due carte le, eh, saranno eh, diciamo sarò io a dare i messaggi e nelle altre due carte sarà alberto a interpretare le carte va bene eh, poi cosa vi volevo dire adesso faremo una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze degli angeli e dell'arcangelo michele e durante la preghiera chiedete al vostro sacro cuore ai vostri angeli all'arcangelo michele qual è il gruppo più giusto per voi dove sentite eh, che le risposte saranno per voi va bene il cuore conosce sempre la verità conosce sempre le risposte va bene iniziamo con la nostra preghiera di protezione abbiamo le carte eh, degli angeli delle fatine scusate, abbiamo gli angeli dell'abbondanza, abbiamo le carte dell'arcangelo Michele, abbiamo le, le carte di soul coaching, ossia coaching dell'anima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 guarire con le fate di Dorin Virtu stampato da My Life in Italia, allora gruppo A, una nuova opportunità, ok? Eh, si legge, è vero? Una sì. nuova opportunità, poi io piano piano eh, poi io te le rimostrerò successivamente, certo. perché, perché giustamente tu non le hai davanti. Gruppo B, abbiamo felici aspettative, Eccola qui. Gruppo C, nuove amicizie. Benissimo. Anche io ho scelto il mio gruppo. <ride> Mi faccio un'autolettura. Abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza. Vediamo quali sono i consigli. Meritare gruppo A. Poi faremo un video sull'importanza del perdono per la manifestazione dei nostri sogni allora elimina le distrazioni gruppo b e abbiamo il gruppo c risparmio risparmi ok adesso andiamo a vedere le carte di alberto abbiamo l'arcangelo michele per il gruppo a Sono un po' piccoline, col caduta. Gruppo A, lascia andare la paura adesso. Gruppo B, esplora le tue possibilità. Gruppo C, trascorri più tempo all'aria aperta. Molto interessante. Vediamo soul coaching. Sono molto belle anche queste carte. Abbondanza, gruppo A. Molto interessante. Abbiamo gruppo B, bellezza. Gruppo C, vedete: uscita qui. Potere, bellissima. Bene. Iniziamo dal gruppo A, quindi del primo gruppo, le prime due verranno lette da me, le successive due verranno lette da Alberto quindi abbiamo parlato di una nuova opportunità quindi eh, assolutamente può essere un'opportunità lavorativa, può essere eh, lo, una nuova opportunità di, mh, che qualcuno vi sta dando eh, anche in una relazione che magari avete già intrapreso e che eh, magari aveva dei blocchi, c'era qualcosa che non andava, c'erano delle incomprensioni, magari avete commesso anche degli errori, tra virgolette, eh, diciamo che avete una nuova opportunità di far, fiorire questa di far fiorire questa relazione, oppure una nuova opportunità lavorativa alle porte eh, che vi darà la possibilità assolutamente di esprimere eh, il vostro massimo potenziale. Questa nuova opportunità è l'opportunità giusta, è l'opportunità che vi consentirà veramente di, eh, di esprimervi di essere più creativi di eh, diciamo quel, quell'opportunità per cui avete pregato e che finalmente si sta manifestando eh, gli angeli dell'abbondanza l'arcangelo michele gli esseri di luce vi stanno dicendo che è importante sentire nel vostro cuore il senso di meritare io merito io merito abbondanza io merito di ricevere io merito di essere felice, io merito questo amore, io merito questa, questa amicizia, io merito amici veri, puri e sinceri, va bene? Tu sei un figlio di Dio, tu sei una figlia di Dio e meriti di ricevere il massimo potenziale per questa vita, è molto importante anche ehm, riprogrammarti in questo senso, è molto importante sentire di essere meritevole perché veramente questa opportunità che si sta presentando alle porte ti cambierà la vita se per me a te stesso di ricevere quindi apriti a ricevere apriti a sentirti meritevole in questa vita ok alberto eccoci allora lascia andare la paura ora vabbè non vedo bene la che sotto ma non è importante andiamo nel sentire non analizziamo certo, certo. Beh, questa uh, è una delle carte sicuramente più micaeliche che ci sono, nel senso che c'è lui, c'è la spada, credo che ci sia anche il terzo occhio illuminato, e ti dice di lasciare andare la paura ora. No, lui, le, proprio la sua caratteristica principale è quella di toglierti dai problemi, di proteggerti adesso, cioè non domani, non eh, procrastinazione, ma vediamo, non indecisione, adesso. Adesso, oggi fra l'altro è lunedì, 13, 13 è proprio la pace no? nelle carte, è un ottimo giorno proprio per rinascere, per cambiare, per lasciare andare qualsiasi tipo di paura. Paura sul piano irrazionale, paura di cambiare casa, piuttosto che... E se tu lo fai adesso, eh, poi ma magari il tempismo divino prevede che ci voglia un attimo per fare degli aggiustamenti, però la tua intenzione avviene adesso. Non è che dici, beh, la lascio andare fare una settimana, la paura intanto me la tengo qua, che mi fa comodo. No, no, lascia andare, che ha paura, è un'illusione, non, non te ne fai nulla. Abbondanza, un bel cesto di frutta, no? E... Abbondanza, giustamente, la, la frutta è, è cibo, eh, come dire, pieno no? di vitamine, di sali minerali, non è, con tutto rispetto, per, per chi magari è onnivoro, qualcosa che, che non è molto vivo, no? che magari ti dà energia, ma vabbè... Eh, la frutta è molto, molto legata anche a Michele, anche la frutta direi quinto chakra, no? quindi l'espressione la purificazione, mangiamo tanta frutta, beviamo tanta acqua è estate, quindi no? è molto importante mangiare frutta soprattutto magari a chilometro zero dai produttori locali e chiaramente eh, si parte dall'alimentazione per poi arrivare a tutto il resto, nel senso che abbondanza è anche abbondanza di idee, sentirsi al sicuro abbondanza di amici, di soldi eccetera, no? È è stare bene, fondamentalmente un po' l'opposto della paura, è l'opposto della scarsità, l'abbondanza, no? ce n'è per tutti, sono nel mio potere, questo non, non crea problemi agli altri, gli altri non devono sentirsi offuscati dalla mia luce, anzi io sono qui per aiutare. Assolutamente, Bene, sì. bene, quindi gruppo A lo abbiamo fatto. Adesso passiamo al gruppo B. Se hai scelto il gruppo B ci sono felici aspettative alle porte, nel senso che hai pregato tanto, anche tu hai chiesto eh, e ora assolutamente ci sono lune nuove per te una diciamo si stanno aprendo si sta aprendo un portale davanti a te va bene ma è molto importante dicono gli angeli rimanere focalizzato rimanere focalizzata nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi elimina le distrazioni quindi smetti di procrastinare smetti di pensare ad altre cose elimina la paura agisci nella direzione dei tuoi obiettivi se hai delle email da scrivere da scrivere Scrivile se devi avviare il tuo sito web, fallo se devi contattare queste persone, fallo se devi eh, migliorare la tua formazione per agire in una certa direzione, completa la tua formazione assolutamente rimani focalizzato nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi perché. Questo progetto è guidato dal cielo, questo progetto è eh, veramente la direzione giusta che hai intrapreso, continua in questa direzione, non mollare proprio adesso, non mollare. Proprio adesso va bene se magari in passato hai commesso eh, degli errori se in passato hai, ehm, hai fatto delle scelte sbagliate assolutamente alberto si sì, vado io sì. esplora le tue opzioni eh, figura cavallo figura alata ali e segno sicuramente l'apertura del cuore il cavallo l'ho detto 800 volte, ma è sempre bello ripeterlo, è uno degli animali che di più rappresentano proprio il cuore, no? animale nobile, ma a partire proprio dai valori, non nobiltà perché sono nato conte, e, valori di, di gentilezza, di coraggio, di apertura, di moralità, è una carta di trionfo, sicuramente uno che va a cavallo, eh, metaforicamente non deve essere per forza uno a cavallo, può essere anche uno che passeggia, uno che corre, uno che va in bici, eccetera, però è una persona che si autocelebra che viene celebrata dagli altri nel senso più bello del termine, non egoico e che esplora giustamente anche le opzioni perché magari uno dice, ho il piano A però sono tempi, eh, preferisco un po' diversificare senza tenere aperto 800 porte però mi tengo quei, quei 3-4 cassetti che all'occorrenza mi permettono di barcamenarmi no? bellezza Allora, bellezza anche qui è tante cose insieme è sicuramente bellezza fisica, è sicuramente bellezza interiore, è armonia delle parti, mi vengono in mente i greci, no? La bellezza è, a parte che ci sono tanti tipi di bellezza, non è, qua usciamo dal solito cliché magro, eccetera, cioè ognuno ha il proprio, viva Dio, la propria visione. Ma eh, pensiamo anche alla nostra vita, no? La, la famosa torta con tutti i settori, amicizia, lavoro, eccetera, c'è armonia? o ho due amici e guadagno 5.000 euro al mese perché sono troppo dedicato al lavoro, o viceversa ho 22 amici, vado spesso al bar e guadagno 500 euro perché mi accontento. Cioè cerchiamo di fare in modo che ci sia ordine ed equilibrio in tutti i settori, no? Questa è una cosa molto importante. Bene. Ok, passiamo al gruppo C. Per il gruppo C hai chiesto nuove amicizie, hai chiesto di incontrare persone più affini a te, persone che ti comprendono, persone che vibrano nella tua frequenza, persone con un cuore aperto, quindi sia dal punto di vista lavorativo, quindi nuovi colleghi, ma soprattutto nuove amicizie, persone con cui puoi aprire il tuo cuore, con cui puoi comunicare, puoi essere te stesso, puoi essere te stessa, non verrai giudicato, non verrai giudicata verrai anzi aiutata verrai incoraggiata quindi se hai conosciuto da poco una persona eh, questa persona può essere un, un grande aiuto per te una, una persona affine alla tua anima può essere una persona che ti può guidare o che tu puoi guidare dove c'è uno scambio un interscambio di luce di amore quindi assolutamente questa connessione una connessione divina guida dal cielo va bene per quanto riguarda l'abbondanza abbondanza alle porte assolutamente sì però è venuto il momento anche di risparmiare di mettere una parte del denaro che stai guadagnando da parte per i momenti più in cui potresti avere ma bisogno di maggiori risorse eh, risparmiare anche per quel viaggio che tanto stai desiderando risparmiare per eh, per avere un gruzzoletto da parte che può sempre servire nei momenti di necessità eh, risparmiare perché eh, assolutamente eh, c'è per investire nei tuoi sogni eh, c'è bisogno di maggiore eh, energia monetaria quindi risparmiare quei soldi mh, si consiglia un 10% per cento di quello che stai ricavando di quello che stai guadagnando eh, ti potrà veramente eh, servire in un momento specifico del tuo prossimo eh, futuro va bene ok alberto allora eh, sì chiaramente passare più tempo all'aperto no anche questa in realtà è una cosa che io stesso eh, dovrei fare un po di più nel senso che cerco di farlo ma non c'è un limite no allo stare in mezzo alla natura uno ci può stare anche tutto il giorno se ha tempo o magari ti puoi lì col tablet piuttosto che perché è importante a parte che abbiamo fatto il periodo del lockdown che chiaramente Alcune persone purtroppo le ha proprio obbligate a stare in casa, ma in generale è fondamentale per avere delle intuizioni, per star bene, per connettersi. No? E poi uno all'aperto ci può fare quello che gli pare, può meditare, può fare cose manuali, però ecco piuttosto magari soprattutto d'estate, stare in casa, guardare la tv, chiudersi, cerchiamo di stare all'aria aperta. Potere, potere, c'è cioè una bella figura proiettata proprio verso l'infinito, fra l'altro eh, domani ufficialmente l'una in sagittario, che è un segno che di potere, ne sa qualcosa, segno proprio degli spiriti liberi del fuoco, del mago, della persona proprio che, che mette in pratica la vera spiritualità, no? una persona veramente aperta, che ha pensieri veramente positivi, che cerca di essere in espansione in equilibrio con tutti che cos'è questo benedetto potere non è il potere oh, io voglio essere il capo del mondo no potere nel senso di amore per se stessi nel senso di mh, mi prendo un attimo per me dico no a quella cosa lì metto confini ecco a partire da lì facendo sentire la propria voce poi quest questo potere si amplifica sempre di più è un potere in azione facendo delle azioni e aiuta anche gli altri Tornando al discorso di prima, io mi espando e, e non porto, non è che gli altri si devono sentire invidiosi, no, gli altri hanno le, lo stesso potenziale che ho io, ma se io non lo faccio vedere eh, rischio di non poter aiutare altre persone in questo immobilismo. Assolutamente. Bene, care anime infinite, abbiamo concluso la nostra lettura angelica, spero che eh, abbiate ricevuto le risposte alle vostre domande, che vi possa essere servita d'aiuto per fare chiarezza in un momento specifico della vostra vita. Se volete magari ricevere una lettura più eh, specifica, più personalizzata, eh, noi fa facilitiamo sia io che Alberto le letture angeliche con l'utilizzo delle carte oppure come connessione diretta con l'arcanismo angelo Michele, ok? Volevo ricordarvi che la settimana prossima, ossia lunedì 20, faremo risponderemo a una domanda, a una domanda per persona, eh, massimo dalle 5 alle 10 persone, va bene? Quindi scriveteci su Whatsapp al 340 950 0840, eh, sceglieremo, selezioneremo eh, le persone, le prime che arriveranno riceveranno risposta va bene eh, e saremo in diretta va bene in diretta su eh, youtube ok eh, l'orario eh, sarà intorno alle 15.30 proprio come, come oggi eh, e quindi ragazzi eh, mandateci le vostre domande ci, saremo veramente lieti di rispondervi va bene eh, poi volevo ricordarvi che mi occupo e ci occupiamo insieme ad alberto di facilitare l'ogogluzione sealing è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola che aiuta a sciogliere i blocchi eliminare i sistemi di credenze limitanti lavoriamo tantissimo sulla riprogrammazione dell'inconscio per aiutarvi ad allineare il vostro inconscio alla vostra volontà magari ne avete sentito parlare tantissimo di questo bene questo è un, uh, un lavoro determinante per far sì che non vi auto Sabotate nella direzione dei vostri sogni. Quindi, un lavoro per chi, per chi sceglie di lavorare su se stesso perché scegliete di voler stare meglio, di essere nel vostro pieno potere e di agire nella direzione dei vostri obiettivi. Ci vuole un lavoro interiore, ragazzi. Il 90 per cento è il lavoro su di sé, il 10 per cento è azione. Perché quando noi agiamo con un'energia mirata nella direzione dei nostri obiettivi, le Cose iniziano a funzionare quando invece noi eh, blocchiamo noi stessi perché abbiamo dei sistemi di credenze dei blocchi energetici che vanno in contrasto a quelli che sono i nostri progetti noi eh, sabotiamo eh, i nostri sogni ok eh, ne parleremo in un video mh, che faremo a breve sul, sul perdono parleremo anche di questo eh, di questo eh, principio fondamentale per sciogliere tantissimi dei blocchi che ci sabotano. Eh, volevo ricordarvi che faremo il seminario dal vivo di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce ad ottobre, esattamente a partire dal 29 ottobre, quindi nel weekend del 29 e del 30 ottobre ci sarà il seminario di guarigione e eh, il 31 di ottobre e il primo di novembre ci sarà il seminario dal vivo in presenza di connessione al sé superiore, massimo 20 partecipanti quindi per piacere se volete iscrivervi al seminario iniziate a farlo ora con una piccola caparra, un piccolo investimento una piccola caparra e poi avete la possibilità di, ammort di ammortizzare il tutto e di poter arrivare alla data del seminario che siete liberi da stress e potete intraprendere questo percorso meraviglioso con noi. Qui sotto eh, c'è il link. Per chi invece non si può spostare, non può venire a Milano, a San Donato Milanese, eh, faremo il percorso di coaching di due mesi, quindi nove settimane di formazione. Gli stessi insegnamenti che si dicevano in un weekend, in un seminario in presenza, vengono, eh, come dire, suddivisi in nove lezioni, quindi nove settimane. Naturalmente ci sono i pro e i contro di un seminario dal vivo in presenza e del percorso di coaching di due mesi. Nel, nel, nel percorso di coaching di due mesi le persone hanno più tempo per metabolizzare le informazioni e si lavorerà tantissimo, tantissimo, tantissimo con le nuove frequenze di luce. Eh, questo nuovo percorso di coaching partirà a partire da martedì 12 luglio 2022. Per maggiori informazioni contattatemi, ok? Bene, io e Alberto siamo felici di aver fatto questa lettura con voi, vi salutiamo. Ciao Alberto. Ciao a tutti, uh, grazie. E grazie. Ci vediamo in presenza nel, Aspetta, nel, come dire, nel, nella lettura dal vivo il 20 lunedì 20 alle tre e mezza. Un bacione a tutti, ciao ciao. ciao.